Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao, un carissimo saluto da parte di Teologia 1 e di tutto il nostro staff e mio personale. Ci eravamo lasciati la volta scorsa al capitolo 24, al lunghissimo, lunghissimo capitolo, versetto 28 ed eravamo soltanto alla prima parte indipendentemente dalla, dalla parte introduttiva alla quale dedichiamo una puntata, la prima parte di questo lunghissimo racconto che ha portato, attraverso un viaggio provvidenziale del servo più anziano, del servo più fidato di Abraham Avinu, la preparazione del matrimonio di Rivka con Isaac. Davvero dobbiamo chiedercelo, eh, perché sennò facciamo fatica a capire i testi di Genesi. Dobbiamo vedere per quale motivo il redattore o la pluralità delle redazioni, tradizioni yaviste, tradizioni eroiste, che si sono così fuse in questo lunghissimo capitolo, perché Genesi abbia dedicato così grande spazio al ridondante, ridondante, eh, ridondante racconto ripetuto più volte appunto, di questo servitore che segue pedissequamente la missione di Abramo sotto leggi del patronato diretto di Dio che manda il suo angelo, per, così, dice, così dice il suo servo, il servo di Abramo, manda il suo angelo, il tetagramma, manda il suo angelo perché tutto vada in porto, perché davvero possa essere suscitata una genealogia porterà a Israele, a Yaakov, eh, partendo da Abramo e dal figlio di Abramo, il figlio della promessa. Ecco, figlio della promessa diventa una benedizione, una promessa guidata da Dio anche il suo, il suo matrimonio con Rivka. E Rivka viene quasi, togliamo il quasi, viene quasi messa, preparata nel clan di Nahor, eh, preparata il nipote Isac, lei fanciulla giovane svelta vergine svelta intelligente intelligente nel senso più alto più alto del termine biblico colei che riesce a vedere dentro le pieghe della storia e la provvidenza questo viaggio provvidenziale di quest'uomo che la incontra e la ingaggia e lei reagisce esattamente come dio eh, aveva previsto quindi una ragazza che aveva una forte pietas era veramente noi potremmo dire sintonizzata sulle onde di dio perché non crea alcun problema ecco che allora prima di iniziare eh, la seconda parte di questo lunghissimo racconto dobbiamo notare alcune cose il fatto che rifka Ancora riferire alla madre, lo vedremo già da adesso, suppone che Betuel non ci sia, però abbiamo visto, già l'abbiamo accennato la volta scorsa, che al versetto 50 c'è. Poi abbiamo la centralità di Lavan, di suo fratello. Lavan che lo ritroveremo esattamente con le stesse corde, nel rapporto molto tribolato, di 14 anni e qualche mese in più, con il figlio di Isaac, Yaakov. Quindi eh, si sta già vedendo all'orizzonte, ancora prima che nasca e fiorisca Yaakov, e che ci sia addirittura il matrimonio tra suo padre e sua madre, già questa figura è un po' inquietante di, di Lavan, di Lavan. Tutto fa supporre la morte di Betuel, che come vi disse l'altra volta nel kit, dà la lezione variante della, di Betuel, la mia casa la casa, di, la casa, la casa del padre. Il dato è indimostrabile anche perché si può supporre che essendo magari le tende separate, vedremo, la notizia potesse essere trasmessa per prima alla madre, secondo il bon ton che c'era tra le popolazioni semi-nomadi dell'epoca. Pensare poi a un eventuale matriarcato, beh francamente qui siamo fuori luogo, perché, perché la notizia lei la va a dare alla madre. Adesso leggeremo dell'introduzione repentina di Lavan, che avrà un ruolo determinante, l'abbiamo visto anche con Yaakov, senza peraltro far cenno ad eventuali doni per la richiesta del matrimonio, e qui abbiamo altri problemi redazionali piuttosto forti non si può quindi escludere un ritocco o una inserzione per quale motivo lo dicevo prima per preparare quello che sarà molto più grave eh, il diniego di voler dare le figlie o meglio darle nell'ordine che lui voleva Lia eh, soprattutto Lia la, la sorella più grande quella che diede più figli al marito a da parte di Lavan del suocero, poi si può fare anche un una considerazione su Lavan che vuol dire bianco, vuol dire potrebbe significare un riferimento alla luna Isaia 24:23, o il paese del Libano, o anche alla, alla cagliatura del latte nell'antico nel, nel dell'antica lingua semitica ecco. proviamo, proviamo quindi a vedere questo testo e cercare di coglierne la maestria redazionale perché questi sentimenti diventano ancora oggi vivissimi e sono come se stati fatti eh, come, come, come raccontati oggi stesso ecco e corse versetto 28 a la ragazza e raccontò Abete in ma, alla casa della madre, le cose dove le cose che erano state dette. E Rifka e suo fratello Lavan corse Lavan verso l'uomo, Achuzza, verso fuori, verso la fonte. Ecco, una volta che si sparge la notizia, l'arrivo è esabrupto di Lavan che va verso questo forestiero. E nel vedere l'anello i braccialetti, siamo al versetto 30, nelle mani di sua sorella, nell'ascoltare lei le parole di Ifka, abbiamo di nuovo la ripetizione, la ripetizione ancora una volta del racconto, del racconto dell'incontro, questo incontro programmato, guidato, sotto leggi della protezione di Dio, del suo angelo e del servo di, del servo di Abramo, sempre secondo le aspettative di Abramo. E la sorella dice, Codi Berelai, Aisce, così quell'uomo parlò a me. Vene quell'uomo e state presso i cammelli, no? Presso la fonte. Bagliomer, boh! e disse, Vieni! Baruch, benedetto il tetagramma. E lei, di, e qui si nota che lei quindi credeva in Dio, fa la benedizione a Dio nel Dio clanico. Lei è assolutamente fedele al Dio clanico, c'è una benedizione che lei fa. E dice: La matamod mod bahuts. perché stai là fuori? Io ti preparo la casa e il luogo per i tuoi cammelli? Non è forse meglio così? E ecco. entrò l'uomo nella sua casa, scaricò i cammelli, vide la paglia, il foraggio, i cammelli e le acque da lavare, i piedi, i piedi anche dei suoi uomini. Da qui si vede che lui era anche accompagnato perché doveva portare numerose, una dote molto, la vedremo dopo, una dote molto, molto, molto numerosa e quindi c'era necessità di una scorta, probabilmente anche di una scorta armata. E fu posto a loro, mh, di Usham, ecco a volte eh, fu posto a lui, ma ci sono lezioni varianti che dicono fu posto a loro davanti e davanti a loro, il mangiare e disse il servo ecco qui notiamo la immediatezza l'urgenza del sapere se il viaggio è stato benedetto o no insomma se i membri i capi del clan di rifka in questo caso la van ma anche sua madre danno l'assenso al matrimonio infatti lui non mangia e prima di mangiare disse non mangerò lo hal, non mangerò, siamo al versetto 33, la seconda parte del versetto 33. Ad imma divarti, se io prima non parlai a te, di che cosa? Debarai le mie parole. E Il fratello disse, davvero, parla. Quindi vuole sentire anche da lui la stessa storia per vedere se le due storie combaciano, quella della sorella e quella, e quella dei, dei, del servo. E disse il servo di Abramo, dice io sono Eve Avram Enochi, io sono il servo di Abramo. E il tetagramma, vedete la centralità di Dio, Berach benedisse chi? Il mio signore, Meod molto lo benedì. Quindi comincia subito a tracciare una linea di credibilità da parte del suo padrone, dicendo che, eh, ve lo pronuncio, dicendo che il figlio è... L'erede totale, l'erede universale di questi beni di Abramo, che gode ancora grande vita, ma il figlio erediterà tutto perché è il figlio della promessa, un figlio che ha avuto in circostanze miracolose, fu grande e benedetto grandemente, siamo alla seconda parte del versetto 34. E diede a lui gregge, mandre, argento, oro, servi, serve, cammelli, asini. E Sara partorì in sua moglie al mio Signore, ben Ladonia, figlio del mio Signore. Ahre, dopo dopo l'anzianità, la, dopo, dopo la vecchiaia, e diede a lui, dice tutto ciò che a lui. Diede a lui, quindi lui è pieni potenziario, l'erede, ma di fatto è già l'amministratore totale di, questo, di questi beni infiniti. Di cui lui ovviamente è testimone, lui il servo. Il mio Signore mi fece giurare dicendo, siamo nel versetto 37, non prenderai moglie per mio figlio tra le figlie dei Kenani, dei Cananei a nohi yoshev, che io sono abitante nella, loro, nella, nella sua terra. Imlo le betavi, se non piuttosto nella casa di mio padre, Telech andrai e al mio casato, e al mio casato, e prenderai, e prenderai, la, prenderai, prenderai la, la moglie. Le venì per, per mio figlio, versetto 39 e dissi Eladoni, e disse a mio Signore: Ulai l'ol Telech, Aisha, Pacharai. e gli, gli, gli dà la, la, la possibilità negativa, dice: Ma forse questa donna non, non mi verrà dietro, non mi seguirà, e disse a me Abramo soggetto sottinteso il tetagramma con il quale io camminai davanti a lui qui bisogna stare molto attenti perché? perché devo notare una cosa dice esattamente siamo al versetto 40 39 c'è una cosa molto molto importante che riguarda spesse volte la cristologia, gli antropopatismi, gli antropomorfismi, i capisaldi dello javismo. Ebbene, nella 70, la traduzione è camminare alla presenza del tetagramma, nella 70, mi sono appuntato, dice, attenuano questa frase, col camminare davanti al tetagramma, con davanti al quale tra virgolette, ho messo davanti al quale mi sono compiaciuto non si dice camminare perché il tetagramma mi ha camminato davanti ecco perché? perché realmente il tetagramma camminava davanti è successo in Eden, è successo con Mosè lo vedremo, lo vedremo per 40 anni è successo con Abramo succederà con Giacobbe ecco questa cosa dà fastidio ai traduttori della 70 e allora cercano sempre di attenuare tutte le forme forti di antropomorfismo e di antropopatismo del tetagramma quindi si apre già la tendenza alle interpretazioni allegoriche beh non a caso la 70 è in area alessandrina è in area alessandrina quindi il, tet il tetagramma It che col quale io camminai io davanti a lui, le fanai, Ishlach, malchò, invierà il suo angelo con te e ti farà riuscire in questo viaggio e prenderai moglie per mio figlio, dal clan della casa di mio padre. E poi versetto 41, solo così sarai diciamo innocente ecco, solo così sarai innocente della mia maledizione quando andrai al mio casato e non ti daranno no, ecco, loro sarai sciolto dalla mia maledizione se tu vai là e loro rifiuteranno di darti la ragazza continuo questo ridondante racconto vedete, ci dobbiamo porre la domanda ma perché, perché bisogna ripetere sempre la stessa cosa sempre la stessa cosa perché bisogna ripetere sempre la stessa cosa? Il servo è ormai cosciente che la missione affidata al Patriarca, dal Patriarca Abramo, volge a successo. E quindi si prepara già ai riti di consegna, della dote. E dice, arrivai oggi davanti alla fonte e dissi, un'altra preghiera, O tetagramma, Dio mio, Eloè, Adonai Avram, Dio... Dio del mio Signore Abramo, se tu sei, sei tu che stai facendo riuscire questa mia via che io sto percorrendo davanti a te, ecco, io starò presso la fonte delle acque e verrà questa Betullah, questa Almanà, scusate, questa Almanà, questa Vergine, uscirà per attingere e io dirò fai bere me, orsù un po' d'acqua e lei mi dirà, ma anche bevi anche tu manchi i cammelli e beh, allora quella sarà la moglie decisa dal tetagramma per il figlio del mio signore versetto 45 io non ho ancora terminato di, nel mio cuore di dire questo qua ed ecco Rifka uscente con l'anfora sulla spalla, scese alla fonte mi attisse, attinse l'acqua e io disse a lei fai bene anche a me orsù di nuovo per la terza volta viene ripetuta la stessa scena e si affrettò e fece scendere l'anfora da lei e disse bevi anche tu i cammelli e farò e anche i cammelli i tuoi cammelli e farò bere farò bere i tuoi cammelli e bevi e bevi anche tu bevano i cammelli e fece bere anche i cammelli. E qui poi la domanda, e le feci la domanda, sperando in cormio che fosse veramente del clan di Betuel, e Ashealo Tam e le chiesi, e chiesi a lei, di chi sei tu figlia? bellissimo, bat mi at e lei disse bet betuel ben nachor figlio di betuel o figlio di nachor che gli partorì milchà e io posi l'anello sul suo naso eh, e i braccialetti nelle sue mani in segno di caparra quindi era assolut assolutamente riuscita la missione concludiamo però con questa con l'ennesimo ringraziamento, con l'ennesimo ringraziamento, perché siamo ormai alla conclusione della missione, il servo richiede quale benevolenza, quindi fedeltà nei riguardi del suo padrone, altrimenti è disposto a dirottare il suo viaggio a destra o a sinistra. E dice, vai cod, mi, mi prostrai, feci l'ishtahavu, la, la l'adorazione, quella prostrata per terra davanti davanti al tetagramma e benedissi dice iverek et hashem e lo avram il dio il tetagramma è il dio del mio signore vedete come si sottolinea sempre il dio clanico il tetagramma così come la ragazza aveva l'adorazione per quel dio lì anche lui ha l'adorazione per il dio del suo signore è già la terza volta che lo dice che guidò me nel viaggio di di verità, un viaggio di fedeltà che va a cozzare contro l'eventuale maledizione, se lui non l'avesse fatto, posto in essere esattamente in maniera pedissequa tutto ciò che gli aveva detto suo, il suo padrone, per prendere la figlia del fratello del mio signore, praticamente una, una cugina di secondo grado, potremmo dire noi, di Isaac, per il suo figliolo ancora una volta, questa per la terza volta, la ripetizione di questo dato provvidenziale. Come possiamo concludere? Possiamo concludere di fronte al fatto che Dio aveva guidato tutto. Cosa dirà il clan di questa, di questa situazione guidata da Dio? E adesso, se voi siete im yeschem, osim facenti chesed veemet quindi se voi farete chesed veemet è un ritorno che lo troviamo spesso cioè lealtà e verità a chi al mio signore cioè ad Abramo e indirettamente anche a Dio raccontate a me dite a me raccontatemi se io mi devo volgere a destra o a sinistra e quindi andarmene e rispose Laban e Betuel ecco vedete che qui c'è il famoso versetto 50 che vi ho citato almeno due volte prima quindi il padre e il figlio dissero dal tetagramma mi hashem Yazza usci adabar questa cosa e noi non potremo parlare a te né in bene né in male e finiamo qua um, questa frase che normalmente i i commentatori non fanno emergere io invece vi voglio far emergere qualcosa su questa frase perché il consenso della casa di Laban sarebbe inevitabile padre Boschi dice a questo punto ritenendolo un valore e quindi divino e secondo la volontà di Hashem solo che non dire né bene né male di una cosa non vuol dire dire bene lo vedremo poc'anzi nella prossima puntata. L'Avan cercherà di far stare sua sorella altri dieci giorni. Non gli interessa la fretta. La benedizione è sotto la fretta. Questo servo ha fretta di portare di nuovo al suo padrone la notizia che Dio ha benedetto il suo viaggio. Sara sta morendo. Sara non incontrerà mai la nuora. Il lutto del figlio sarà placato, si consolerà, dice Genesi, dalla prima notte di nozze nella tenda di Sara, che è morta. Quindi c'è una fretta, mahar mahar, ma loro non lo capiscono. Questo non dire né bene né male, una frase che purtroppo nella Genesi non ha una bella valenza. Sembra quasi che loro si astengano in realtà. E depolarizzino su di lei, sulla ragazza, la scelta che invece dovrebbero fare loro. E sarà la ragazza a mettere fretta. Sarà la... Ma non voglio anticiparvi quello che sarà l'ultima puntata di questa vicenda, ma non, è f... non fu così semplice. Nonostante Dio abbia benedetto, nonostante ci siano state tre versioni dello stesso episodio, prima da parte dell'uomo, perché... Il, racconto, il, il narratore esterno ce lo racconta, poi il racconto della ragazza, di nuovo il racconto all'interno dell'accampamento del clan di Nahor, di nuovo del servo. Nonostante questa reiterata benedizione, dice: Ma vedi tu, non possiamo dirti né bene né male se questa cosa è guidata da Dio. Se questa cosa è guidata da Dio, c'è ancora della reticenza. Perché vi dico così? Perché non dire né bene né male ricorda moltissimo quello che è successo tra eh, i figli di, di Davide, se vi ricordate, quando fu violata la figlia di Davide da parte del fratellastro. E lì eh, i due fratelli cominciarono a odiarsi. Il fratello di Sangue eh, diceva che non parlava né di bene né di male, del suo fratellastro perché dice il redattore lo odiava in cuor suo quindi non dire né bene né male perché dice esattamente così il testo non è un buon segno l'astenersi dal giudizio non è un buon segno nella maniera più assoluta e infatti dice esattamente suona così lo Nucaldavar Alecha Ra Otto. Non potremmo parlare a te male o bene. Non è una bella frase. E lo vedremo la prossima volta che Rivka, che viene consegnata, obtorto collo, obtorto collo, dai suoi familiari, sarà poi lei, ma lo vedremo la prossima volta a volere con tutto il cuore, perché aveva letto, aveva avuto l'intelligenza della lettura degli eventi, la voglia di andare a incontrare colui che già amava nel suo cuore, cioè il suo marito. E poi la famosa scena, bellissima, che viene interpretata in vari modi, ma è di una plasticità veramente unica, veramente unica, arriva, da, arriva forse a superare, perfino, alcuni passi molto arditi. Del Shirashim. Vi saluto, vi ringrazio per questa lunghissima puntata, ma il testo è molto lungo, stiamo per arrivare alla metà, a Dio piacendo, della nostra del lettura e del commento di Genesi. E ci vediamo alla prossima puntata, sempre con Arifka e il suo incontro con suo marito. Ciao alla prossima!